Allora, io intanto mi voglio unire ai ringraziamenti eh, di Nicolò, eh, alla nostra comunità politica, a Letizia per il coraggio che ha avuto, perché ha avuto un grande coraggio, noi questo dobbiamo dirlo e rivendicarlo. E io voglio anche ringraziare tutti i nostri parlamentari eletti in Lombardia e tutti coloro che si sono candidati alle politiche in Lombardia, raggiungendo un risultato straordinario che costituisce una base importante da cui noi oggi partiamo per lanciare la campagna elettorale in Lombardia. È ovvio, che queste elezioni hanno in gioco anzitutto la Regione Lombardia, però io credo che ci sia qualcosa di più profondo in questa campagna elettorale che ha a che vedere col significato che noi diamo e il senso che diamo all'agire politico. Perché venendo qua mi chiedevo ma che cos'è che alla fine ci unisce in questa sala? persone che hanno storie diverse, provenienze diverse, eh, che hanno fatto esperienze politiche diverse. Ci raccontano che lo spartiacque oggi è tra la destra e la sinistra in Lombardia. È una bugia. Oggi noi in Lombardia abbiamo due modelli che si propongono ai cittadini. Uno è quello della politica come testimonianza. L'importante è essere puri, L'importante è dire che non si scende mai a compromessi, poi non importa se non si porta mai niente a casa. L'importante è poter dire che si è migliori degli altri, moralmente superiori, talmente superiori da non voler neanche sedersi a un tavolo per un confronto di merito. E poi, e poi c'è un'altra parte che insegue il consenso fino a se stesso, per la quale Ogni slogan è legittimo ogni semplificazione menzioniera è legittima ogni imbarbarimento del dibattito pubblico è legittimo pur di raggiungere appunto il consenso sono due apposti che si attraggono perché sono uniti sostanzialmente da una caratteristica l'inutilità della loro azione politica e poi ci sono quelli come noi che pensano che invece la politica è e deve essere far accadere delle cose. Se non si fanno accadere delle cose, fare politica per me non ha nessun senso. E far accadere delle cose vuol dire sapere che bisogna fare la fatica del compromesso, che non c'è tavola a cui non ci si deve sedere per portare i propri argomenti. Significa sapere che bisogna coltivare la responsabilità della verità e della complessità e bisogna anche, consentitemi ogni tanto, non preoccuparsi della propria purezza, ma preoccuparsi di portare a casa dei risultati, magari perdendo anche un po' la propria faccia, perché la cosa che conta di più è dare ai cittadini dei risultati tangibili della propria azione politica. Applausi Questo oggi. Per me in Lombardia e anche a livello nazionale è il vero Spartiacque, è lo Spartiacque tra quelli che pensano di essere più buoni, si crogiano nell'idea di proporre le cose migliori, le cose più perfette, salvo poi non portando a casa neanche una, e quelli che invece vogliono portare a casa delle buone cose per i cittadini ad ogni costo e facendo ogni sforzo possibile. E vedete, secondo me oggi portare a casa i risultati e far accadere delle cose in politica è più necessario che mai, perché noi viviamo in tempi molto difficili. Le persone hanno vissuto tre anni in cui, a causa della pandemia, pensavano di aver perso il controllo delle loro vite. Noi viviamo in un mondo in cui generazioni come la mia tutte le generazioni nate dopo il dopoguerra oggi vedono delle foto dei bombardamenti che gli raccontavano i loro nonni e che pensavano fossero eliminate dallo scenario delle possibilità in europa noi viviamo in un tempo in cui la pioggia può portare una bomba acqua che distrugge strade ponti case viviamo in un tempo in cui il po il fiume che ha fatto la ricchezza della Lombardia che l'ha resa il granaio d'Italia è ridotto a un fiume piccolo che non riesce più a soddisfare i bisogni dei nostri agricoltori. Allora, di fronte a questi tempi se la politica non cambia almeno un pochino la vita delle persone, noi priviamo proprio le persone del diritto di immaginare che la loro vita non è un destino ineluttabile, li priviamo del diritto di immaginare di far parte di una collettività solidale e li priviamo del diritto di immaginare che è possibile costruire un futuro migliore. Quindi sono tempi in cui far accadere le cose ha un senso molto più profondo di quanto potesse averlo qualche anno fa. Ora, io sono convinta del fatto che l'inutilità e anche un po', consentitemi, l'ipocrisia di chi oggi dice «io non mi siedo al tavolo perché ai tavoli non ci si siede se no viene meno la propria integrità» e anche l'inutilità ipocrisia di chi, dopo 30 anni quasi di governo di questa regione, dice che va tutto bene, non si deve cambiare niente, che tutto funziona, è dimostrato proprio dal tema della sanità. Ah, io voglio dire una cosa, con tutto il rispetto, però io ho lezioni di coerenza, da chi in Lombardia, perché era l'opposizione, proponeva un'indagine e un'inchiesta sul Covid, ma a livello nazionale, per tre anni, perché era il governo, si opponeva alla stessa indagine per capire cosa non aveva funzionato a livello nazionale, a livello regionale e a livello locale, io lezioni da lavoro non ne prendo, perché non è che i camion con le bare di Bergamo meritavano un'indagine nei confronti di Fontana, ma non meritavano un'indagine nei confronti dell'operato di Arcuri e di Conte, che in Lombardia, nelle nostre RSA, ha fatto entrare i militari russi a prendere i campioni di persone anziane che stavano morendo. E allo stesso modo, io mi dispiace, ma non prendo lezioni di coerenza da chi da tre anni rifiuta di prendere il MES e rifiuta di dare la possibilità al nostro paese e alla nostra regione di avere finalmente dei piani di prevenzione antipandemici seri, di fare una lotta seria all'antibiotico resistenza, di investire su vaccini monoclonali, farmaci innovativi, terapie avanzate prodotte in Italia, sostenendo una filiera farmaceutica che in Lombardia ha delle eccellenze. Guardate, non è solo una questione di salute, è una questione di sicurezza nazionale e chi non lo capisce ha passato tre anni di pandemia con le fette di salame sugli occhi. Nemmeno, prendo lezioni da chi, rifiuta il MES impedendo di avere a disposizione risorse che servirebbero per appiattire le liste d'attesa, quelle che oggi sono il vero discrimine tra chi è povero e chi è ricco, tra chi si può curare con la sanità privata e chi deve aspettare mesi, mesi per curarsi il cancro. A questo proposito consentito una cosa: se le chance di buon governo si devono vedere non dagli slogan, ma dalla capacità di mettere a terra delle azioni, io vorrei dire che quando Letizia Moratti è arrivata in questa regione, noi non avevamo un sistema di monitoraggio delle liste d'attesa. Oggi abbiamo quel, quel sistema di monitoraggio e abbiamo ridotto del 20% le liste d'attesa. Io vi chiedo, avendo davanti 5 anni e magari anche le risorse del MES, cosa possiamo fare per questa regione? E io non intendo prendere lezioni di coerenza, noi non dobbiamo prendere lezioni di coerenza, nemmeno da chi oggi affronta un tema gravissimo, come quella di caren della carenza degli operatori sanitari, un tema che può mettere a rischio la tenuta del nostro sistema, con slogan vuoti, perché guardate, noi possiamo attaccare Regione Lombardia su tutto, ma dire che la carenza di operatori sanitari è colpa della Regione, è la fake news più grande che si possa trovare, perché la carenza di operatori sanitari dipende da due cose dalla mancanza di programmazione negli ultimi vent'anni e dal fatto che i medici e gli infermieri in Italia sono meno, i meno pagati d'Europa. Da questo dipendono, da questo, non da altro. Allora, la politica che fa accadere le cose è quella che su questo tema, che è il tema di tutela della salute delle, dei cittadini, si siede a un tavolo, come ha fatto Letizia Moratti, con, le, con le altre regioni, con il Ministro della Salute, e lavora per trovare soluzioni di breve, di lungo e di medio termine. Questa è la politica che fa accadere le cose. Io voglio anche dire che oggi proprio io non prendo lezioni di coerenza da quelli che ricercano un'alleanza con coloro che per anni hanno alimentato i Novax, hanno alimentato l'antiscienza e hanno alimentato le fake news hanno messo in pericolo la salute del nostro paese e mi sento molto più a mio agio vicino alla donna come Letizia Moratti che come ricordava eh, Nicolò si è dimessa quando il governo di centrodestra ha deciso che per ammiccare ai Novak si poteva rinunciare all'obbligo vaccinale per i medici e si potevano cancellare le eh, le ammende nei loro confronti, perché guardate, quello è un messaggio devastante, è un messaggio che dice agli italiani che si sono messi in coda per proteggere la salute collettiva, che alla fine non è tanto importante, che era meglio aspettare un po', meglio coltivare una visione egoistica, meglio dire alla fine qualcuno arriverà e mi condonerà questa scelta sciagurata che per fortuna in pochi hanno preso. La politica che fa accadere le cose, secondo me, è questa. E io voglio dire un'altra cosa, io mi sento molto più a mio agio a essere qui con Letizia, che è venuta con noi alla manifestazione all'arco della pace, a sostenere il popolo ucraino, a sostenere le ragazze e i ragazzi iraniani, senza esitazioni, senza ambiguità. E su questo voglio dire una cosa, io provo molto gratitudine per i ragazzi iraniani e per il popolo ucraino, non solo perché in qualche modo ci danno un esempio di quella che è la forza per combattere la, per la propria libertà, ma anche perché hanno restituito alla parola libertà il significato più nobile, dopo tre anni in cui la parola libertà nel nostro paese è stata violentata e sfigurata dai Rovax, che confondevano l'egoismo e il diritto di infischiarsene delle persone più fragili con quello che ha un valore nobile invece e quei ragazzi stanno rischiando la vita per affermarlo e anche io voglio ringraziare Carlo Calenda per essere andato in Ucraina perché credo che abbia rappresentato tutti noi e abbia rappresentato il significato che ciascuno di noi in questa stanza dalla parola libertà che non è il diritto di fare quello che si vuole ma è il dovere di coltivare una società libera, aperta, in cui tutti possono raggiungere le proprie possibilità, in cui tutti possono sviluppare il proprio potenziale e in cui tutti hanno il diritto di non essere sudditi di un reddito e di un sussidio dato dallo Stato che non emancipa le persone e non gli permette appunto di essere liberi. Voglio concludere questa... I miei pensieri con le parole di un grande scienziato, un grande medico, un grande uomo liberale, che è uh, Umberto Veronesi. Lui diceva una cosa dei milanesi, però in realtà secondo me è una cosa che si uh, applica a tutti i lombardi. Scusate che mi sono un po' impigliata l'ultima pace, perdono. Io non c'ho alleggio come... E secondo me sono parole bellissime, sono le parole che eh, come dire, esprimono lo spirito lombardo. Lui diceva, eh, i milanesi sono produttivi, io direi i lombardi sono produttivi, con una profonda visione etica del lavoro, un forte senso della giustizia sociale, della solidarietà, scusate. della trasmissione del benessere alle generazioni future e con un rispetto totale della civiltà, dei diritti, della tolleranza e della solidarietà. Io credo che questo siano i Lombardi ed è il motivo per cui io penso che i Lombardi saranno scegliere, sapranno scegliere e sceglieranno noi e Letizia Moratti.